Sono Sebastiano Serafini con Serena Mazzalatte Che è vestita di verde ovviamente sì, in faccia... occasione del Mazzalatte Come va? Bene, oggi è una bellissima giornata di sole oh, Col fatto... vento No vabbè questo è il primo videolog che faccio in tanto tempo Nel senso proprio con la telecamera fissa eccetera Così seduto per terra <ride> Con i barboni Ciao Giapponesi che ci state guardando Dovevi sapere che Mazzalatte ha vissuto in Giappone per quanto? Due anni? Un anno e mezzo in totale e e mezzo. Facendo andriviani. Ah, okay. ah però c'è però stato un periodo che si è stato sei mesi tipo sei mesi e nove mesi anche sei penso, mesi e nove mesi. mesi e poi dopo che è nato il figlio sei trasferito <ride> ho oh, un figlio no non lo so no, no. ho deciso di tornare in Italia ah, sì. come mai? Cioè? Tanti, io conosco un sacco di italiani che vorrebbero trasferirsi in Giappone Come mai hai lasciato il Giappone questa scelta così importante? Allora ah, Mazzalatte se non la conoscete via YouTube ha fatto un sacco di video sul Giappone Adesso ha fatto un sacco di video in Italia adesso si è trasferita a Londra Esatto Quindi una storia un po' tutta <ride> così no, Allora, eh, a me il Giappone piace tantissimo, infatti ci torno sempre con Molto volentieri <ride> <ride> No, vabbè Niente, eh, quando io abitavo qua Ero estremamente povera Perché facevo un sacco di lavori Però lo yen e l'euro erano a pari eh. All'epoca E quindi vivevo con i soldi che guadagniamo l'estate eh, Lavorando in Italia eh, Quindi l'estate cosa facevi? Scusa, per la stare un anno in Giappone Lavoravo come una schiava okay. praticamente, Per pagare la scuola e tutto Perché, perché niente, comunque costerà almeno un milione di yen Eh, tra tanto, vivere e scuola sì, Scuola sì, quanto sì. sarà, appunto costa più o meno? Scuola costa, oddio, tipo 3.000 euro per Ah così poco, vabbè, ah, vabbè ah, sì, però non ci pensi, sono sì. solo le lezioni di mattina Ah è vero, sono su 4 ore a settimana sì. al e... il giorno giusto E niente, praticamente io facevo una fatica in mane Perché facevo quello e poi il baito, baito Fino a te da sera, mi ricordo che facevo diversi baito Che sono i lavori part time E, e quindi ah, in Giappone? Eh, sì. Ma vabbè, perché col visto studentesco puoi poi a lavorare Fino a 20 ore a sì Che poi non erano mai 20 e cosa facevi di più? Face... Oddio, ormai l'hai lasciato oh il giapponese. Se... Eh, ma è perché dovevo sopravvivere, ragazzi? Non potevo andare avanti a Cap Ramen e cosa facevi? E... Face... Hai fatto la, la made, lei ha fatto la maid Sei l'unica ragazza, la maid non la made in un hotel, ma la made in un caffè. Quindi, E cosa hai imparato? Perché dovevo assolutamente imparare il giapponese, oppure sarei morta. Ah, sì. Sì, sì, sì, ma perché... come lei, cosa c'è al giapponese? Eh, ho iniziato a studiare mentre vivevo a Londra, con un ah. libro e poi quando sono già qui, e devo dire che fare le mail mi ha aiutato tantissimo, ah, perché sì. nessuno parlava inglese. Eh no, no. E quindi o parlavi giapponese o morivi, cioè, Ma quindi già prima vivevi a Londra? Io non lo sapevo sì, questa è una news. Sì, a Londra ho vissuto per otto mesi lì, è quello che mi ha dato la spinta per poi cambiare Tornare. no, prima eh, cambiare ad andare a Tokyo Ho uh -huh. detto ok, ho vissuto a Londra, ok posso vivere anche a Tokyo, no? Beh, sì. Insomma. Beh, alla fine non è, cioè alla fine vivere in Giappone non è difficile, cioè no, vivere fai. a Tokyo è so Soprattutto se sì, sì. hai dei soldi è molto facile. Esatto. Perché, diciamo poi integrarsi nella cultura, se non parli giapponese puoi avere un numero di amici molto limitato. Specie perché poi i giapponesi che parlano inglese, tanti di loro sono quelli che vogliono amici inglesi. Esatto. Praticamente, cioè c'è cioè, un razzismo quasi opposto. Sì, sì, ti senti un po' un oggetto speciale, dai, sì. loro desiderio. In realtà io e Maccialatte ci siamo incontrati tanti anni fa in un club sì. di Los Angeles, più Lex. Eh, è stato divertente. È stato divertente, sì Vedete, sì. io faccio la make, che cazzo è la make <ride> Boh, io pensavo lavorassi in un hotel. Io l'avevo vista in tv e basta. È in tv. Ma tra l'altro torna a fare un telefilm quest'anno. Sì. Dai. Faccio, vero faccio vero. il Guardiano della luce il guardiano della luna? Eh, non ho, ok, praticamente è una, è una ritrasposizione di una leggenda giapponese, ah, però bello. ambientata ai giorni nostri. E io faccio tipo sto guardiano della luna che dà i consigli alla, alla protagonista, perché lei praticamente va, va, su, va nel, sulla terra a cercare qualcuno che le riesca a dare qualcosa, non lo okay. so. Si, si innamora di cinque ragazze diverse, è una troia praticamente. <ride> Oh, eh. ma alla fine torna sulla luna e non lo so come va a finire. So, i ragazzi, ci sono sulla luna, quindi dai, mm, un po' ne convince. facile. No, no, ma lei va sulla terra a incontrare ah, l'uomo della. Ah, della okay. Eh, non lo so. Ma è una leggenda vera, cioè. <ride> cioè è una leggenda che esiste in Giappone Vabbè comunque sarà bellissimo C'è anche Kumiko Quindi no, lei dai, è Kumiko la protagonista Ah no, no, davvero? Eh sì infatti per quello che abbiamo detto a lei di fare anche un po' questi video in italiano Eh ah, che forte Eh sì sì ma noi ci eh, conosciamo lo vedere No no veditelo perché sarà bellissimo Poi io che reggio Dove sempre perlomeno divertente eh, eh, eh, <ride> apprezzato molto il tuo eh madonna, Però... c'erano anche delle parole in italiano Sì, ma lo ricordo! Poi dopo ci siamo rivisti un paio anni fa Allo Space e io ero tipo vestito da samurai coi lì, Con i capelli lupi, con l'extension sì, Il music video di Your Night. Sì, sì. il giapponese, poi dopo ho lavorato da Italy, poi ho lavorato in un language café. che cos'è che sarebbe? Il ristorante, la catena italiana ah, Adesso eh, c'è anche, sì, anche sì. lo conoscono anche in Italia? Sì sì sì, ah, okay. anche in Italia oh, okay. e Poi vabbè ho lavorato, dicevo in un language cafe, ho lavorato per un'agenzia di modeling Oddio. E facevo le pubblicità e le, oh. le comparsate in tv Sai qualcuno da mandarmi? Che non lo so, ah, se si c'era YouTube ancora? Sì, c'era, era, però non, era, non lo conosceva nessuno. E niente, allora alla fine poi sono arrivata a lavorare all'Istituto di Cultura Italiana. Che Mamma mia! Una uh, specie di braccio dell'ambasciata italiana per uh, divulgare la cultura italiana in Giappone. Solo che eh. lì, giustamente, il gestito italiano <ride> Ok, non perdiamo il visto. Comunque, grazie per aver lavorato qui. Eh, okay. non, eh, ma è così difficile avere il visto in Gioppone Perché per me è stato molto facile. Okay. Perché infatti ci sono un sacco di stranieri che si lamentano del visto. Però, se siete cioè, nel senso, se venite da studenti, fare il salto da... Io sono arrivato già col visto di lavoro, eh, okay. perché facendo modeling non è stato così difficile. Però da studentesco a visto di lavoro, eh, tu non ci sei mai arrivato alla fine. Eh no, alla fine non l'ho mai fatto perché servono o 10 anni di esperienza in un lavoro e io ero molto giovane, avevo 21 anni quindi non potevo diventarmi da di avere 10 anni di esperienza Ho iniziato a 10 anni 11. 11 anni oppure <ride> la, la laurea. laurea, io non ero laureata perché ah. io ho un brutto rapporto con l'università sì. e quindi niente alla fine, probabilmente adesso se volessi venire qui adesso potrei tanto. avere un visto per col fatto di youtube ho sì, un income sì. abbastanza sufficiente insomma per uh -huh. darmi un lavoro si sì, devi fare almeno 200.000 yen mi sembra sì. per avere. che insomma comunque adesso poi vivendo a Londra pagheranno molto di più anche, Sì, no? sì, sì. no ma adesso diciamo che sopravvivo molto bene si sì, <ride> sì, no però si sì, devi avere questi calcio che devi sempre, devi Pare... sempre dimostrare esatto. che guadagni tu soldi questo è importante e niente quindi al, al momento per me era Molto overwhelming e poi tu lo sai che io volevo fare la cantante no. ah, e quindi anche lì avevo provato ma no, non a fare. me l'hai mai detto no. ma perché non me l'hai mai detto? Perché... Era un'altra cosa tipo. Ma quindi, puoi fare ma quindi hai provato ad andare nelle agenzie? Ho fatto le, le audizioni. Oh mio dio! dio non ho lo passato le audizioni dell'Avex di For no, non, del non era, dell era una casa discografica molto più piccola. Però eh, ho provato, ho vinto l'audizione. Però poi mi hanno detto: Eh, però non, Senza visto, non no. siamo fatti il visto. Oh. Noo! Quindi c'è tutte le mie prove di avere il visto, alla fine poi eh. sono risultate fallimentari E quindi per me quello è, era stato un po' un fail, ma alla fine dal fatto fail eh, comunque poi ho iniziato a fare i video sul Giappone da lì e poi si è costruito la base per quello che è il mio attuale lavoro Sì, che poi comunque alla fine è sempre un po' nell'entertainment esatto, in un certo esatto. qual modo non lo so io no io invece non ero partito volendo fare il cantante ci sono praticamente sbrotato dentro no sì, bello praticamente no vabbè il modello sì, non, non è che era una cosa che non è che non mi piacesse però non è che la vedevo come una cosa a, long... a, long a lungo termine. termine cioè io ogni volta che facevo modello ah oh, ma sì, ma adesso per l'anno prossimo mettiamolo <ride> lavoro serio <ride> è che poi in Giappone non lo so non sono più cresciuto né eh, di altezza vabbè. né di... Eh, però... no neanche detto no ma ne so perché comunque in Giappone io quando c'è stato il terremoto ero all'Avex all... davvero? Mm -hmm, io e... ero da Kayama ah dai quindi... ah, tu eri qua quando c'è stato il terremoto e quello non è stato uno dei motivi che ti ha fatto voler tornare in Italia perché no. io per un periodo ero tornato in Italia ma non per me che tra l'altro era il compleanno di mia mamma quando c'è stato il terremoto <ride> ti immagini no. compleanno Luleina. arriva la notizia eh sì perché e' stato tipo il pomeriggio sì, vero? Sì, Quindi era... lei dalla mattina sapeva rispondere molto. Non funzionavano i telefoni in quel periodo Me lo periodo, ricordo io dormito a le scuola Le linee non funzionavano <ride> E' detto cavolo sono in Italia sì. No è sempre in Giappone <ride> È l'unica volta che un treno era realmente in ritardo in Giappone Per due giorni e basta poi dopo a me No più, no troppo. neanche che due giorni un Quel, giorno, quel, giorno, quel solo giorno solo era il sì, sì, sì il giorno dopo era già tutto Era strano il giorno dopo uh -huh. però Ti ricordi che c'era una sensazione strana Ma io devo no. dire che è stato così per molto tempo Perché io poi da lì io proprio penso che due giorni dopo ero già Los sono ah, andato okay. subito a Los Angeles perché, perché comunque non si sapeva che cos'era. Eh, sì. cioè, ma non, non l'ho fatto tanto per me, l'ho fatto più che altro per i miei genitori. Perché comunque sì. c'è stato sto terremoto, poi la centrale di Fukushima non si, sapeva, non si capiva che cos'era. Nel senso, è stato un periodo strano. E detto, vabbè, non volevo far preoccupare i miei. E dico, vabbè, quello da Los Angeles. Perché uh. non c'erano voli comunque per l'Italia, anche voi. Erano carissimi anche No, perché comunque quel giorno là sì. sì, perché tutti volevano uscire. Non so esatto. se tu sei andata. Cioè c'era una linea per fare i rientri. Perché eh, ci sono anche questi permessi per rientrare in Giappone e c'era una linea lunghissima per poter rientrare. Io per fortuna avevo già un visto di lavoro, quindi mi batteva uscire quando volevo, quindi sono andata a Los Angeles e poi da lì sono tornata in Giappone tipo due o tre mesi dopo, però c'era un'aria diversa, per un po' di tempo... mi sono andata a cuoca Ah sì? sì? perché avevo un ragazzo di Fuoka wow, wow, Oh, lei ha avuto un sacco di ragazze giapponesi. Oh, e... ho... ho... parliamo delle tue relazioni <ride> in Giappone, i giapponesi sono romantici Ah sì, secondo me sì cioè, il Sono io... passionali? Il... Sì Qual è la loro posizione? Per <ride> per <ride Era molto difficile. Buona <ride> quindi cioè, sono andata da lì a casa dei miei e sì. Poi da lì sono tornata in Italia. comunque sì, poi dopo siamo lasciati vabbè, <ride> eh, vabbè, vabbè, comunque adesso c'è il ragazzo che ha incontrato tra l'altro perché lei faceva anche la compagnatrice esatto. di vari tour, ha conosciuto il suo attuale ragazzo. Su Giappone, Giappo Tour, in uno dei, dei, di questi tour che sì, organizzava esatto. in Giappone E adesso viviamo insieme a Londra Yay. Che bello Comunque ha detto che quest'estate venne a trovarmi un mese in Giappone Non so se quest'estate... O... Però comunque adesso no, A eh. breve A breve, a breve, Non c'è mai stato un momento che dice Voglio tornare a vivere a Tokyo da Perché io per esempio C'è stato un periodo quest'anno Che ti giuro che ero tentatissimo di stare in Italia okay. Poi però... non. Cioè devo dire che io adoro l'Italia perché c'è gente che pensa che a me non piacciono un sacco di amici soprattutto Trento io ho un sacco di amici comunque tantissimi nella mia famiglia però non... cioè, ormai il mio lavoro è qua quindi è difficile cioè riesco a fare avanti e indietro perché il mio lavoro me lo consente, però è difficile per me trasferirmi per un fatto più che altro burocratico, di tasse cioè io impazzirei a fare le tasse in Italia e solo per quello non riesco a trasferirmi. è difficile Io l'ho pensato tante volte mentre abitavo ancora in Toscana e... e... dove sei scusa? Sono della Versilia di Luca, Ok. okay. scana sul mare, quindi e... la incontrate sempre a Luca Comics, <ride> esatto. <ride> so esatto. che non ci eh, niente. Poi però dopo mi sono trasferita a Milano e quindi a Milano mi trovo abbastanza bene. E adesso che mi sono trasferita a Londra, sto Londra benissimo Dai, a Londra. Posso quindi? venirti a trovare a Londra? certo, Comunque. sei come ospite. Eh. Comunque, visto che Macialatte vuole fare la cantante, dai, un giorno prima o poi potremo fare una canzone insieme l'ha fatta, fatta con Yuriko, la farò con Solmate, non vedo perché no Oh Se la volete, Dio, sarebbe bellissimo, esatto, dite tutti sì, subito, al prima possibile <ride> No vabbè, perché io comunque a me piace fare canzoni, quindi è una bella eh. cosa Quindi quel mese in Italia mi ha fatto capire che comunque riuscirei a vivere metà e metà però un po' venire in Giappone perché in Giappone l'Italia il problema è che non ci sono quasi regole rispetto al Giappone che ha delle regole serissime io quasi ho troppe regole quindi devo trovare un balance quindi questa qua Vabbè, comunque vabbè, mi ha fatto piacere di... che ti ho incontrato così a sorpresa Ti e... lascio un pezzettino di un video e... con Mazzalatte che abbiamo girato un paio d'anni fa Era il mio primo video in italiano e infatti è venuto un maglietto potrei ti potrei lasciarmelo anche in versione integrale Dando il video di una tristezza <ride> Io non lo so, io parlavo solo giapponese tre anni fa Adesso ho imparato l'italiano e l'ho ripreso Comunque ve ne lascio un pezzetto Faccio... Ma niente in particolare, è tutto un po' nel generico. Uh -huh. eh, canto, un po'. Modello, no? sei modelli con la tua E... Parlo italiano abbastanza bene. E poi sono di Trento, basta, abbastanza... <ride> con dire. <le po'> tutto... <ride> faccio musica comunque principalmente, sì, sì, sì. sono anche in una band. Se non mi siete visti i crani Mazzolata Andatevelo a vedere. E Niente, vuoi aggiungere qualcosa? Un attimo, no. mi aspetto, vai, vai, Easy to cut,